Ah, ecco qua, vediamo un po' cosa c'è su TikTok, come ogni settimana, vediamo un po' se c'è un po' di content, un po' di reaction, un po' di robe da fare per YouTube, vediamo un po'. Perché c'è una canzone di anni fa che sta spopolando su TikTok? Sta canzone è vecchissima, perché c'è una canzone di Jumpy Tech? Vabbè, può succedere, sai, nostalgia, pubblichi edit... Ok. Tech, ai aiuto tu. Ma è una casualità che me ne sono uscite due con lo stesso audio? Vabbè. Ma che. Anche Jumpy Tech ha invaso TikTok! Scorro, vedo se c'è ancora Jumpy Tech.